Questo è il Palazzo Bo, è la storica sede dell'Università degli Studi di Padova dal 1493. Tuttora è sede del Rettorato e della scuola di giurisprudenza, è considerata l'università più importante d'Europa. Inoltre c'è la sede del teatro anatomico più antico del mondo. È possibile visitare il palazzo tutti i giorni attraverso dei tour guidati. Numerosi gli artisti del Novecento che contribuirono con sculture, affreschi, a decorare la nuova ala dove si trovano gli appartamenti accademici del Rettorato. La città è famosissima per le sue università e anche per i vari monumenti. Un ritrovo per gli studenti è il Caffeine gli studenti e non solo perché ci sono stata anch'io si ritrovano in questo bellissimo locale per studiare, per ridere, per scherzare, per spezzare un po' eh, la tensione dello studio qui si possono gustare delle favolose pancake ai frutti di bosco e nutella vi giuro è una bontà anche se non sono una studentessa l'ho assaggiato anch'io e chi mai guarda guardatemi che bontà questo panchetto Sì, ho il coltello in mano perché me lo volevano prendere e ho detto chi si avvicina gli taglio una mano mi incuriosiva questa ragazza che trafficava non capivo cosa stesse facendo e mi sono avvicinata e gliel'ho chiesto sei una ritrattista eh, faccio caricature su commissione Ah che brava! Sì. Ho scoperto questo negozio che vende pasta fresca da passeggio. Eh, vendono bigo in salsa, al sugo d'oca, praticamente li compri passeggiando li mangi. Poi ho scoperto una pasticceria dove c'era polente osei, 4 euro al a letto, eh, non al chilo, è un po' tanto marrone al naturale preparazione propria 68 al chilo 68 euro al chilo tantissimo in una pizzeria oltre ai soliti bigui i soliti gnocchi ho scoperto una pizza la pizza purgatorio viene servita senza pasta quindi in un piatto con mozzarella prosciutto origano basilico e tanto tanto tanto po eh, pomodoro Viene mangiata con dei crustini. E ora abbiamo finito. Queste sono state le mie scoperte del mese di ottobre. Spero che vi siate divertiti e che abbiate scoperto anche voi qualcosa di particolare. Un ciao da Laura, ciao e a presto. Ciao!